Sì, grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione gli interventi delle opposizioni. Sinceramente le motivazioni espresse spiegano solo in parte l'enfasi con la quale le opposizioni si oppongono a questa delibera. Questa delibera parte da un concetto di riqualificazione di un palazzo in disuso, l'abbiamo detto, l'ha detto gli assessori competenti, completamente abbandonato da anni, che oggi è degrado e con gli, oneri, permette di con gli oneri di un cinema di prima visione permette di riqualificare due cinema eh, teatro eh, in altre zone della città eh, oltre alla riqualificazione stessa del, dell'edificio. Quindi se guardiamo eh, la contrattazione che c'è stata con il privato eh, penso che la maggioranza ritenga di aver fatto un ottimo lavoro nell'aver eh, rappresentato il peso tra interesse pubblico e privato dicevo non riesco sinceramente a capire le motivazioni di questa enfasi però allora facciamo un parallelo eh, le amministrazioni precedenti sono mai intervenute in casi analoghi Ebbene, eh, se andiamo un po' più avanti su Via del Corso, abbiamo eh, a Fontanella Borghese il nuovo Palazzo Fendi, eh, che è stato ampliato e ristrutturato. Eh, non c'è dato di sapere, ma indagherò sicuramente su quali oneri, eh, come sono stati distribuiti e se la procedura era corretta, è stata fatta con un accordo di programma o meno. Altro caso ancora più eclatante, un poco più vicino al Palazzo Metropolitan c'è un palazzo che oggi è sede di H&M e questo palazzo è stato sede di profonde trasformazioni 4.000 metri quadri con una terrazza progettata da Fuxas la lanterna, forse il preludio alla nuvola e quindi una trasformazione molto più potente di quella di questo cinema Metropolitan. questa ristrutturazione, alluderemo anche qui come è stata portata avanti se sono stati fatti tutti gli atti previsti in delibera al termine di questa ristrutturazione i proprietari Benetton hanno venduto questo palazzo a 180 milioni di euro al gruppo H&M e quindi eh, diciamo, magari diciamo, l'interesse si spiega eh, con il fatto che c'è un palazzo su Via del Corso che questa amministrazione Semplicemente una negoziazione pubblico-privato, qualunque sia il privato, mh, e valutato eh, l'interesse pubblico conseguente, porti a benefici per la cittadinanza. Questo sta facendo questa amministrazione. Ora noi eh, indagheremo sui casi analoghi, ma siamo, ripeto, molto eh, contenti del lavoro che è stato fatto e... Eh, Sarà importante poi andare a discriminare il progetto di qualità che porterà a dire cosa, cosa ci sarà all'interno del palazzo che oggi attualmente è sede del Metropolitan. Questo sì, questi devono essere criteri di alta qualità, quelli declinati dalla Giunta. Bisogna vigilare affinché le attività in esso contenute abbiano anch'esse un valore culturale. Ricordo che il cinema di prima visione ha un interesse preminente commerciale e solo in parte culturale. Anche la moda è cultura, ci sono altre attività commerciali che hanno una componente culturale, quindi non diciamo che non viene rappresentata la componente culturale. Bisogna dire le cose come stanno, bisogna essere trasparenti e mi auguro che in trasparenza scopriremo anche cosa ne è stato degli altri progetti analoghi. Grazie.